Inserisci l'indirizzo del portafoglio o scansiona il codice QR in modo che l'indirizzo venga incollato automaticamente. Clicca su Next. Inserisci l'importo esatto per pagare la licenza e premi Send. Controlla ancora una volta l'indirizzo e l'importo. Tieni presente che devi avere TRX sul saldo del tuo portafoglio per pagare la commissione di trasferimento. Conferma il trasferimento cliccando sul pulsante Confirm. Inserisci la password del tuo portafoglio per confermare la transazione